Questo ragazzi sarà il video più breve della storia Guarda qui, allora hai l'ampia scelta di scegliere O biscotto o palline al cocco Biscotto Biscotto al mirtillo, biscotto, no, questo qua è mio Biscotto Tutti biscotti, solo biscotti oggi. Biscottone oh, Mamma mia come... È mio Biscotto è il video più breve della storia Perché abbiamo organizzato all'ultimissimo questa uscita in bici Non si parla bocca piena Adesso stiamo aspettando Yoshi Che in realtà è già andato in cima alla montagna a lasciare gli altri Torna giù Prendiamo la mia macchina e lasciamo qui fondo, Così lasciamo la mia macchina in cima Così praticamente non dobbiamo pedalare Il problema ragazzi è che sono già le 3 quasi Alle 5 fa buio E quindi in due ore dobbiamo riuscire a far tutto Scendere E poi dobbiamo risalire ancora noi Poi dobbiamo girare in bici Alle 5 fa buio e... <ride> Eccolo! È arrivato il ragazzino! Va via lunga! Attenzione, va via davanti! Anche. È in carbonio, Simo? Sì. Allora aspetta che l'appoggio. 3, 2, 1! No, no, dai! dai. <ride> un biscottino? Io, io. no, Tieni. non no, mangiato Scegli, uno Boh io in casa firmo, no, no, so. no, Un po' di sassolini, qua, no, no, no, no, uno no, Questo no, uno no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, allora, oggi abbiamo la nostra guida, Yoshimizu, direttamente posto. dal Giappone. Allora, quante volte hai fatto questi trail? Allora, contando anche oggi? Sì, contando anche oggi. Dice, non quella che dobbiamo fare. No, esatto. E zero. <ride> e direzione? Io Giù una cosa sì. così. Ta, ta, ta, ta, e tagliare andare. Ta ta, ta, ta. ta, ta, ta, ta. l'unico sole del, che prenderemo ta, ta, ta, ta, ta. oggi. Seguitemi che so dove sto andando. Ta, ta, ta, ta. Primo video, bollettone vai da Patrizia, Yoshi. Ta ta ta ta. La tecnica potrebbe essere questa: dove è Andiamo. più in piano, la scelta è sempre dove c'è la salita piano. Mi scu... Ma come stanno andando? Ma come vanno? <ride> Mastardi. Ma perché Yoshi questi qui non hanno mai pedalato secondo me nella loro vita E non hanno capito che quando vai a pedalare si parzializza Vabbè comunque ragazzi Foodspring nuovo sponsor Ve l'ho già presentato nel video del DOM. Andate a farvi un giro sul loro sito che vi lascio in descrizione Vi consiglio veramente i biscotti Che di solito proteico è un po' pastoso Nel loro caso è veramente un biscotto No il biscotto Qua mi tutto il biscotto cazzo, Tutti. Dobbiamo mangiare di biscotti eh, ma Eh comunque il link in descrizione ragazzi Ah aspetta aspetta Vieni a fare la preghierina qui No oh, cazzo è che di cose non le devi fare Sono solo superstiziosi Rimettiamolo al, al suo posto Sì ma dai avete la bicicletta in e, e camminate Almeno provaci no Oh, hai mangiato il panettone ieri, oggi pedala, cazzo. Beh, ma scusa, qui potete pedalare, non è tanto in salita. Eh, devo farlo Ti devo bloccare. Ti butto giù, decidi. Mi blocchi e finisci giù là. No, basta. Eh, basta. Si sente che non pedalavo da 75 anni. Eh. Non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi. È eh, la fa? È no, tratto, non ci credo. Uh, no, ho visto il biscotto Link in descrizione per il biscotto Questo è quello che vuol dire andare a pedalare Con la Monza Pizza Gang Pizza Si va a fare enduro oh, non, non sono ancora saliti sulla bici Ma non è vero, non ho il cambio E eh no è eh, perché non ho il giardino Grazie comunque ciao, ciao ciao ciao Io ho capito solo una cosa Siamo fottuti, Siamo fottuti. Eh. Beh, Lui ti manda su questa qui Scendi Dove e ritorni all'asfalto Esatto anche secondo me eh, Secondo me ci sono dettagli che continuano in linea Qua ce n'è una che scende Quanto cazzo scende però Secondo le nostre indicazioni, vedendo... c'è cioè, una che discesa e una che sale, dovremmo andare in giù, però... porca no, troia oh. Oh. oh! No, come ha spaccato il cambio? Come ha spaccato il cambio? Hai rotto il cambio? No, no, sono uscito questo. No, ma niente, mamma. No. Sei proprio inutile. Cioè, proprio quando non devi... Cioè... Presidente, presente, quando hai poco tempo perché sta venendo buio, non sai dove stai andando, dobbiamo capire che sentiero fare. E bici, si sì, sono tutte a posto, perfette. Ehi, era la mia, era, mi, era Ma mia, la mia. Cazzo, è che la bici di frutti Stai figli. zitto, Ora stai zitto e sei senza cambio. Ma, passo con la bici di dai. La cosa bella è che Yoshi si è messo tipo un meccanico di auto che sta riparando la coppa dell'olio. Allora, intanto che siamo qui a aspettare che il meccanico ripara la bici, sentiamo un local del posto. Aspetta che risponde. Ah è giusto, ah non c'è segnale. Quindi se dobbiamo... Ah ok, niente. Comunque ragazzi non vi ho detto ancora dove siamo. Siamo a Tavernerio, sopra il lago di Como. Il, il discorso come avete capito, nessuno di noi ci è mai venuto. E siamo venuti proprio all'ultimo. Perché ieri era Natale, abbiamo mangiato, stamattina ci si è svegliati e mi ha detto che, che cazzo facciamo? a scoprire un nuovo posto Senza sapere dove stiamo andando Ed eccoci qua Il trio dell'Ave Maria Abbiamo Luca il canarino davanti a noi Oh Whistler Guarda C'è un gnomo Questa qui Yoshi è la casa degli orrori Andiamo bel bambino Andiamo eh, Va qui che roba Non si vede niente l'altro, ragazzi Raccomandatissimo quando andate nei sentieri che non avete mai provato davanti guida del gruppo il più piccolo mi raccomando. Dietro più stupido. Qui non abbiamo tante alternative. Questo qua mi sa che curva eh? e poi ricurva. Con Cetu arrivi dove vuoi. Mamma mia che fogliame. Ma come lo spazzo oh! Dov'è uh. oh, il oh. sentiero? È di lì, è di lì. Vai dopo! Aiuto! Eh? Di... Dai ma sasso Sei un cazzo di Non so neanche come sei un orco Sei un cazzo di orco di merda delle bici E tu le prendi le bici E le prendi oh, qua. Le distruggi E le rompe <ride> oh, le bici di merda <ride> Cazzo è la bici di infinito ah. Cambiamo sta camera oh, di fanno fanno merda fanno Via Il meccanico è già la seconda volta che si ferma non Qui non la, non la parcella fanno. aumenta Via pompetta Aveva, aveva il zucchero cioè, adesso, scusami, eh. Guarda là dietro cosa cazzo c'era. Il tramonto ci sta facendo perdere Quindi quello lì. Puttana che tramonto che c'era. È vero. Ma, Ma tanto non lo tu, farai. Non lo allora, guarda che te lo piegati. Piegalo. Mettilo giù. Mettilo giù. Il vaccino! Ah. Mi sono entrati 25 circolicini nel cu perfetto, ora che abbiamo perso tutto il tramonto Possiamo riprendere il nostro giro. Oh, hey. Contropendenza bastarda uh, oh, oh, mamma mia! Eccolo, eccolo qui il nostro eroe! Non siete free ride! è che non siete più raidosi e poi lui cade ole e eh, sentierino pedonale Yoshi. attenzione si butta dentro morbido qua morbido oh. Uh! Porco Dio oh! Come va il riposino? Ma no, come hai perso la scarpa? Dov'è finita la scarpa? E' qua, è qua. Ah, sì. Ma Simo? Simone! Ha detto io ho sentito Ho bucato! Che coglione! Cos'è che c'è? Ho preso un sasso, ho sentito Hai bucato! Ma porca droga Ma figa ma non è possibile! Ma andiamo giù, eh, non so. Vabbè abbiamo la mia 29 se volete Dobbiamo farla su Il buon Aceti ha bucato e ha 27,5. Abbiamo finito le camere 27 e mezzo Mi raccomando ragazzi quando non avete 27,5, Magari avete una 29 come nel nostro caso La camera d'aria fare in modo che vada bene anche su ruote più piccole La cacciate dentro nella stessa camera d'aria Così I pochissimi tip che ho imparato Da meccanico fallito È buio intanto Abbiamo finito di cambiare anche la seconda Chi sarà il terzo a bucare? Stai zitto. Ovviamente non si vedrà niente ragazzi Almeno io non vedo niente con gli occhi quindi immagino il video Allora ragazzi dopo diverse peripezie e una marea di sentieri che al buio vedete. vedete molto abbiamo incontrato la prima strada con un po' di luce Ah giusto ma io ce l'ho sulla macchina Siamo finalmente giunti al furgone Il titolo rispecchia proprio il contenuto Cioè siamo partiti e abbiamo detto Oggi ci perdiamo Mi raccomando quando andate in giro nei boschi Non fate come abbiamo fatto in questo video Andate attrezzati Almeno un tool Una camera d'aria Una pompettina E soprattutto muovetevi con le mappe Organizzate al giro prima Comunque se avete apprezzato il video Ricordate di iscrivervi ragazzi C'è un sacco di gente che guarda i miei video E non è ancora iscritta al canale Ovviamente come al solito l'alboreto. Se la svigna sempre quando sente l'aria del pericolo ormai Quello lì è un cagasotto ragazzi E se la svigna sempre Vabbè ragazzi Buonanotte al secchio a tutti Poteva sembrare finito il video ragazzi invece no Alla fine io ho risposto alla chiamata sì, Sono venuti in soccorso una settimana dopo Però fa niente, <ride> esatto. dai. Però, ragazzi siamo arrivati in cima Cazzo eh, siamo molto più in alto rispetto all'altro giorno E cosa abbiamo qui anche oggi Rispetto a quello che abbiamo fatto l'altro giorno Che è una merda Qua sembra essersi svoltata completamente La situazione sì. Qui. che figata volevo dirvi una cosa ragazzi che praticamente io non ve lo dico neanche più perché io ve l'ho detto lui è un orco delle biciclette alza quella roba lì no non è un cazzo per favore mi puoi fare almeno <ride> così una volta <ride> mio mio amore partiti ragazzi finalmente un po' di discesa <ride> Qua è tecnico eh Luca Kada, Gli altri giorni mi fa Non siete freeride Dove oh cazzo no. è? Dove cazzo è? Hai giù vien giù a piedi? Bagliole! Nano malefico Chi è che non è freeride? Porca traia bassissima è Oh Ivo Porco Dio Ivo Oh una scala! No aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Oh, sì. Ok, io più di così non mi inoltro sopra. Da lì com'è la vista? Eh, figa un panorama che guarda. Oh, che salto! Aia, oh, un ramo in faccia. <sussurra> Siamo giunti alla macchina ragazzi, molto molto meglio rispetto all'altro all giorno che eh, siamo andati giù a un orario indecente Adesso ragazzi vi saluterà il nostro giocatore di hockey preferito E niente, quindi questo Inizio. era il video, ci vediamo il prossimo lunedì, arrivederci Non è mica finita così, tu pensi di levartela così dalle balle? Che io non ho finito, io metto sempre la mano davanti all'obiettivo